Allora, vedo che c'è già qualcuno, sta, com sta cominciando a, a collegarsi. Buonasera a chi si sta collegando. Buonasera Terry. Ciao Nicola. Bene, avete resistito alla tentazione della grande kermesse sonora, musicale sonora. Siete quasi eroici. Buonasera, Anna Maria, Graziella, Raffaella, Giovanna. Mamma mia! Allora, ditemi solo se sentite bene la mia voce se va tutto bene, come vi arrivano le cose, se vedete bene, ascoltate bene. Ecco Anna, ci dice tutto ok. Roberta, Susanna, un po' basso il volume, si sente bene. <ride> ognuno ha la sua la sua visione cecilia okay. adesso è proprio l'ora precisa aspettiamo altri due tre minuti e poi iniziamo la nostra la nostra lettura anche nicola dice che il volume è basso non so se dipende forse da, da, da come uso la voce io allora Franca, Franca è la prima volta che la seguo, siamo nei guai, allora, siamo nelle cose difficili, ti sei persa tutta la parte precedente, <coughs> Roberta, volume un po' basso anche per lei, volume basso, volume basso per tutti, vediamo un po' se io riesco, non so se si può fare qualcosa, mentre che aspettiamo <coughs> io provo a vedere se c'è un modo per alzare qualche cosa. Vediamo, c'è un tentativo. Allora, allora, allora, il suono, il volume, questo qua, eh? non so se. È. Così come vi sembra? Buono? No buono? Con le cuffie si sente, dice Graziella. Mm. Se invece lo metto di qua. Proviamo qua nel mezzo, qui. Dunque, eh, sto cercando di capire se questo spostamento semplicemente migliora oppure no. Ottimo, non si sente più, non si sente, non si sente, no, no, che vuol dire no? Boh. Adesso provo dall'altra parte, lo metto qua e ditemi come va, ditemi un po' com'è così bene, va bene così? Così va bene? Non lo tocco più? Allora, Romina va bene. Ok, va bene. Buonasera, seguirti un, fa, un po' uh, uh, così è ok. Perfetto. Allora lo lasciamo così. Cos Adesso Terry dice no. Buonasera, lo sento così bene. Perfetto, perfetto. Uh, boh, qui non si sa come aiutarvi, purtroppo direi così credo che questo sia il meglio che si possa il meglio che si possa ottenere perché ci sono tutti i puntini neri e quello questo dovrebbe essere eh, la cosa migliore eh? oh vedi terrimo adesso è contenta perfetto ci fidiamo di lei Chiudiamo questo. Avanti. Allora, questa sera noi iniziamo a leggere da pagina 118 di, del libro del volume Oltre l'Illusione, ma prima di iniziare questa lettura, uh, noi ovviamente siamo su, questo, su questa pagina Facebook, che si chiama focus 3.0 il mistero della vita e questo lo devo dire perché questi uh, filmati uh, possono essere acquisiti anche in altre pagine uh, ad esempio c'è nicola ferrentino che li posta sulla sulla pagina il cerchio firenze 77 una storia vera divenuta leggenda non so neanche se si dica posta se il termine è corretto comunque e per cui chiunque lo vede deve sapere, fin dall'inizio, che noi siamo ospiti di, di, di Focus 3.0, ospiti di Enrico Ballantini, che è l'amministratore di questo di questa, eh, gruppo Facebook, e poi c'è Anna Tamburini-Torre che ha dato vita a questa Lux, che è l'Università della Conoscenza, a cui sono stato invitato insieme ad altre persone per parlare di cose, un pochino meno consuete di quelle che si vedono a quest'ora in televisione diciamo così ecco già da ormai parecchio tempo abbiamo iniziato la lettura del primo volume del cerchio firenze 77 questo è il secondo volume del cerchio firenze 77 e quello che abbiamo concluso la volta scorsa era l'ultimo brano della guida Campus di cui abbiamo ascoltato alcune lezioni, alcune comunicazioni. Questa sera passiamo ad un'altra guida del Circhio Firenze 77 che è il fratello Claudio, così si è presentato. Noi, che abbiamo partecipato a questa esperienza, tutti coloro che hanno partecipato a questa esperienza, non saprebbero dire niente di più di questa voce che fin dall'inizio ha partecipato alle. Eh, sedute del cerchio Firenze 77. Fin dall'inizio ha partecipato e, ehm, e ha trattato un argomento in particolare, cioè quegli aspetti più, oggi noi li potremmo definire psicologici, più intimi di ognuno di noi, inquadrandoli dentro la visione proposta dalle guide del cerchio Firenze 77, quindi dell'insegnamento dei maestri, e è, una, è una guida, una è un maestro il fratello Claudio, di cui nient'altro si sa che il nome. È una guida che molti hanno trovato scomoda. Perché scomoda? Perché perché va dritta al punto, cioè mette a nudo uh, le nostre, i nostri funzionamenti, mette a nudo i nostri processi egoistici, ce li fa vedere, ce li mostra ci spiega dei funzionamenti che abbiamo senza neanche rendersene conto, ci aiuta in questo modo a prendere coscienza di noi stessi e a renderci consapevoli di quali siano uh, le motivazioni che spesso ci spingono ad agire, spesso inconsapevolmente, oggettivamente, inconsapevolmente. Quindi è scomoda perché ci spinge a conoscere noi stessi per quali veramente siamo. E non è che noi ci conosciamo tanto anzi spesso ci nascondiamo molto dietro alcune maschere che utilizziamo per stare dentro la vita per presentarsi agli altri per avere una relazione con loro sia per difenderci un po dalle difficoltà della vita sia per conquistare posizioni dentro la vita Abbiamo questa continua attività che è l'attività di quella struttura ehm, eh, che i maestri hanno chiamato io l'io, l'io di ognuno di noi, il quale è la parte eh, preponderante della nostra esperienza esistenziale. Noi viviamo essenzialmente attraverso l'io, l'io che ha una, a disposizione una dotazione eh, di eh, eh, aspetti sensoriali che sono i cinque sensi, poi c'è una capacità della, della mente di considerare le cose che i cinque sensi conducono Ehm, raccolgono e offrono alla valutazione prima cerebrale e poi mentale eh, dei segnali raccolti all'esterno, li conducono all'interno di noi e noi facciamo questa esperienza dell'esistenza attraverso questa struttura che è una struttura fittizia, lì ho detto, è proprio una parte della mente tutta dedicata, incentrata su di sé. Quindi siamo tutti quanti ego orientati ego vertiti molto egocentrici spesso molto egoisti anche spesso senza rendersene conto fino in fondo claudio da questo punto di vista è un maestro di quelli come erano i maestri un tempo de, dell'india un maestro spietato duro anche se lui in realtà è molto amorevole molto tranquillo perché non c'è nessun intento in Claudio di ehm, schiacciare, di mostrare le nostre debolezze per ehm, rimproverarci, per spingerci a essere diversi. No, la, la, non è questo il metodo che veniva usato nel Circhio Firenze 77. Nel Circhio Firenze 77 il giudizio non c'è da parte delle guide, cioè ognuno di noi con le sue eh, piccolezze, limiti semplicemente è quello che è, è nella sua fase evolutiva può, riesce a fare quello che può con la quota di coscienza che ha potuto maturare fino a quel punto del suo percorso evolutivo e quindi esprime se stesso come può da un certo punto in poi l'uomo può esprimere qualche cosa Uh, di diverso perché subentra l'elemento della volontà cioè la possibilità attraverso la volontà di aggiungere qualche cosa ma la volontà c'è quando c'è già una quota uh, raggiunta di evoluzione che permette l'utilizzo dello strumento della volontà quindi in effetti uh, siamo sempre allo stesso punto siamo quello che siamo e uh, sperimentiamo quello che sperimentiamo come lo sperimentiamo perché la nostra dotazione strumentale e la nostra coscienza eh, acquisita attraverso numerose incarnazioni ci ha portato fino a questo punto dopodiché siamo anche a un punto in cui incontriamo cose come questa come il cerchio firenze 77 e le guide del cerchio firenze 77 e quindi Uh, siamo pronti ad aprirci a delle conoscenze ulteriori che ci aiutano a riflettere su ciò che siamo cioè ci, fanno, ci danno un, un modo in più una modalità in più per conoscere meglio come siamo fatti ci svelano alcuni dei misteri dell'esistenza cosa ci stiamo a fare perché viviamo la vita come la viviamo in che modo possiamo al meglio interpretare il ruolo che ci spetta durante questo preciso Frammento del percorso esistenziale di un essere che va dalla, dalla meba, dal microbo, fino all'ultima all delle incarnazioni da uomo, quando poi entra dentro un'altra fase di esistenza di cui abbiamo già parlato nel, nel volume precedente, e quindi eh, siamo esattamente lì dove dobbiamo essere ed è un punto in cui forse attraverso la riflessione, lo studio, il rivolgere la propria attenzione a cose un po' più importanti e, e, e anche all'interno di noi, possiamo forse mh, meglio interpretare questo nostro momento esistenziale. Claudio ci aiuta in questo, noi lo chiamiamo amichevolmente Claudio, è il fratello Claudio come veniva definito da tutte le altre guide del cerchio, e qui quello che inizio a leggervi oggi di Claudio sono alcune, alcune sue comunicazioni. In questi libri del cerchio Firenze 77, all'inizio, nella prima parte dei libri del cerchio Firenze 77, ci sono sempre le comunicazioni per blocchi di alcune delle voci che hanno portato avanti gli insegnamenti del Cerchio Firenze 77. Quindi abbiamo letto prima Dali, poi Kempis, stasera leggiamo Claudio, e lo leggeremo ancora eh, alcune volte, entreremo quindi nel suo modo di rivolgersi ai presenti del Cerchio Firenze 77. Immaginate quindi la seduta, siamo al buio, siamo, <coughs> siamo di fronte, siamo in questo cerchio di persone tutte riunite l'intorno in attesa di sentire che cosa diranno queste guide questi maestri e questa voce molto profonda sembra proprio una voce antichissima eh, se pensate che le prime comunicazioni venivano fatte tramite eh, le corde vocali di un ragazzino poco meno che ventenne questa voce antica profonda non aveva niente a che vedere con, con l'aspetto fisico del tramite che era Roberto Setti in quel, in quel momento. Roberto Setti in trance e attraverso di lui si manifestano queste guide. Arriva il, il profumo particolare che accompagna ogni guida, in questo caso quella accompagna Claudio e, e si entra dentro questo modo di parlare molto profondo e dice in quel, in quel capitoletto che a pagina 118 del libro Oltre l'Illusione eh, è intitolato Il conformismo. Al fine di comprendere voi stessi, dice Claudio, considerate quanto siate condizionati dai modelli che la società impone. Tale condizionamento vi spinge a imitare quei prototipi e fa di voi degli apostoli, degli attivisti del conformismo. Il conformismo è così radicato nell'uomo di oggi che gli anticonformisti sono degli spostati e chi non si conforma è considerato un anormale. Per il timore del giudizio sfavorevole, della disarmonia in famiglia, vi conformate alle opinioni comuni, agli usi, ai costumi della società. La religione, la morale e la politica contano sul vostro conformismo. Questa è una lezione del 1976. Aggiungerei alla, alla religione, la morale e la politica, aggiungerei i media e eh, i social conformandovi, esse sperano di condizionarvi e così sfruttarvi, perché il vero scopo di ogni organizzazione politica e religiosa è quello di sfruttarvi per divenire più influente e perciò più potente. Questo, ora poi continuiamo a leggere, ma questo è un punto molto importante. Voi vedete che si mette Dentro politica per noi è facile questo, insomma, accettare il fatto che la politica eh, più che mai come la viviamo oggi è, una, è, una, è un modo che eh, viene utilizzato per eh, tirarci da una parte o dall'altra e quindi per... Eh, accrescere il numero degli iscritti a quel versante politico piuttosto che a quell'altro e quindi aumentare il potere di chi ci spinge in una direzione o nell'altra ma lo stesso fa la religione, la stessa cosa, le religioni quando si dovevano confrontare tra di loro poi dovevano trovare il modo di far sì che coloro ai quali si rivolgevano rinforzassero, facessero diventare più potente quella istituzione a vostra volta, come ho detto, con i vostri silenzi, o peggio con il vostro ostracismo, con il giudizio sfavorevole verso gli anticonformisti, divenite dei missionari del conformismo. Siate liberi, consapevoli che la forma acquista importanza laddove mancano i contenuti, cioè dove non viene detto, dove veramente manca qualche cosa di sostanziale lì acquista importanza la forma questa frase questa frasetta ha un grande valore sotto molti aspetti guardate eh, per esempio in una società come la nostra come quella di oggi dove l'immagine è importantissima tutto è immagine nel, nel nostro mondo dove ci sono appunto eh, i social dove costantemente proponiamo immagini di noi stessi ovvero cosa sono le immagini sono forme sono forme esteriori sono ciò che vogliamo far apparire di noi, ciò che vogliamo mostrare agli altri, ciò che vogliamo che gli altri vedano di noi, immagini, forme esteriori. Tutto questo serve per nascondere il fatto che non ci sono contenuti dietro queste forme che ci vengono costantemente proposte e che noi stessi proponiamo. Il vostro riconoscervi in un partito, in una religione, alimenta la separatività, la parzialità incrementa il vostro conformismo. È evidente se scelgo di stare, per esempio, dentro un'area, un partito, un'area politica, mi conformo sempre di più a quell'area politica. Se faccio questo tramite una religione, mi conformo sempre di più a quel dettato. Ma diventare conformisti dentro qualche cosa che sia un partito che sia una religione che sia un gruppo sociale che sia qualsiasi cosa che sia una squadra di calcio anche qualsiasi cosa e mi fa diventare qualcuno che sta da una parte e non dall'altra che guarda verso l'altra come a un avversario come a qualche cosa di diverso più io mi conformo e più mi distacco da ciò che non si conforma come me e questo che cosa significa significa aumentare il senso di divisione di separazione tutto ciò che nella società oggi rappresenta la, come dire la parte più importante di quello che determina il dolore, cioè l'essere separati, divisi, conflitti, confrontarsi eh, con eh, risentimento, con divisione, con nettezza eh, rispetto agli altri, tutto questo determina una quantità enorme di sofferenza, direi la quasi totalità della sofferenza, che nasce quasi tutta dal senso di separatività. Perciò, riconoscervi in maniera Um, rigida direi dentro a qualsiasi cosa a qualsiasi gruppo di qualsiasi tipo che significa schierarsi con quello contro gli altri gruppi ecco quando avviene questo noi alimentiamo il male peggiore del mondo cioè il senso di separatività che è quel senso di separatività che noi piano piano dobbiamo riuscire a superare attraverso il processo evolutivo che ci vede protagonisti oggi nel mondo nel quale stiamo vivendo. Pensate a quanto ci sentiamo separati da un'enorme quantità di cose, prima di tutto il mondo stesso che sta intorno a noi, dal quale noi ci sentiamo divisi, che andiamo a conquistare, a prendere per portarlo verso di noi, ma che è altro da noi senso di separatività che ci accompagna sempre lo rinforziamo attraverso i processi di conformismo Il conformismo impedisce all'uomo di agire secondo la sua vera natura lo rende ipocrita incapace di comprendere chi liberamente si esprime coloro che si esprimono liberamente e quindi non si conformano come facciamo tutti noi ci sembrano dei diversi li, li, Uh, li indichiamo come diversi e quindi eh, alimentiamo verso di loro questo senso di distacco di distanza non vogliamo avere a che fare con loro conformandosi alle idee altrui conformarsi alle idee altrui è uccidere la propria creatività uh, non crediate non crediate che io stia incitandovi all'anticonformismo, che è quasi sempre una moda. Sto incitandovi a comprendere voi stessi. Agire perché così va fatto denota vuoto interiore. <clears throat> Purtroppo questa è, è la normalità, dove c'è un... Ma diciamo quando la parte interiore è poco strutturata quando le idee sono un po confuse poco chiare diventiamo facilmente preda vittima di chi sembra avere invece queste idee chiare ci dà un indirizzo e per noi è comodo mh, seguire un indirizzo eh, che in qualche modo si avvicina alla, mh, alle cose che, che, che a noi ci tornano meglio no? che non sono troppo distanti da noi e quindi ci conformiamo ai suggerimenti di coloro che ci vogliono indirizzare per un verso o per l'altro e naturalmente eh, questo, ehm, questo agire perché così va fatto secondo colui che ci dà le indicazioni questo agire qua eh, diventa il modo con il quale noi mostriamo a noi stessi se volessimo vederlo che siamo un po' vuoti dentro, che non abbiamo dentro di noi quelle certezze, quella chiarezza, quel punto di vista che ci permette di guardare, di osservare e di esprimere un'opinione nostra su ciò che succede. Così come andare contro le consuetudini sociali per destare l'altrui attenzione. Significa volere imporsi agli altri e riconoscere di non avere altri talenti per poterlo fare altrimenti badate bene io non giudico alcuna condotta questo è un punto importante ve l'ho detto i maestri non giudicavano mai ricerco solamente le ragioni anzi vi spingo ad agire secondo ciò che sentite perché è lecito violentare se stessi solo per non danneggiare gli altri questa piccola frase messa in questa lezione di tanti anni fa, del 1976, è un indicatore che troveremo altre volte nel percorso di studio e soprattutto eh, quando incontriamo Claudio, il fratello Claudio, perché è un punto importante. Cioè, eh, lui dice, è lecito violentare se stessi solo per non danneggiare gli altri. Se tu stai per danneggiare qualcuno, puoi fare violenza su di te per non danneggiarlo ma quando il tuo sentire la tua coscienza poco strutturata ancora poco matura non ti permette di, ehm, di, di, di avere dei comportamenti così alti come quelli che vengono indicati da certi morali da certe religioni eh, da un'etica ehm, un po come dire un po costruita da certe scuole di pensiero ecco se, se tu non ce la fai non devi violentarti per esempio tu dici eh, eh, il cristo ci ha insegnato che eh, bisogna vivere nella povertà e che bisogna donare alle persone che non hanno eh, se tu non ce la fai non devi violentare te stesso per raggiungere quel modello che è fuori dalla tua portata, ma devi conoscere te stesso, cioè devi imparare, devi guardare, devi diventare consapevole del fatto che quella cosa lì non è alla tua portata e che tu sei un altro da quello che ti piacerebbe essere. Questo è un'indicazione molto, molto importante perché ci libera anche da tante, come dire, pericolosi sensi di colpa e, e anche dal pericoloso giudizio su di sé quando ci confrontiamo su alcune cose e ci accorgiamo di non essere all'altezza di essere quello che siamo cioè uomini e uomini piccoli uomini che vivono anche di piccole cose e che si comportano come tali messi alla prova poi si rivelano essere quello che sono e conclude sempre dicendo pace a voi claudio eh? dopo averci dato una bella <ride> allora eh, vi voglio leggere un altro brano di Claudio, poi ce n'è uno, eh, non so se saltarlo questo perché l'altro che voglio leggervi mi interessa molto. Vabbè, cominciamo a leggerlo, poi casomai mi interrompe, passo a quello successivo. Prima leggo però alcune cose, dice Anna, la forma assume grande importanza laddove mancano i contenuti, una frase di una verità sconvolgente, su cui vorrei far riflettere i miei ragazzi a scuola. Magari assegnando loro un testo argomentativo su questo tema. Certo, faresti un lavoro bellissimo, li fai, li fai, come dire, gli, eh, gli accendi la mente su un punto fondamentale. E eh, pensate quanto c'è da dire su una frase come quella. Allora, quando le nostre espressioni sono simili ad altre persone, come si fa ad evitare il conformismo? allora più che evitare il conformismo secondo me eh, poi veramente di queste letture che, che facciamo cercate di farvi una vostra idea uh, io vi, vi metto um, uh, come dire, a conoscenza di alcune mie riflessioni ma, ma io sono solo io no? è bene che voi abbiate la vostra idea allora quando le nostre espressioni sono simili ad altre persone come si fa di evitare il conformismo io non sono così convinto che claudio in qualche modo eh, ci abbia detto non siate conformisti, è vero che ci, ha detto, mh, che ci ha detto siate liberi, ma è come un incitamento, no? Siate liberi. Ma eh, credo che il passaggio precedente sia rendersi conto di esserlo conformisti. E guardate che quando cominciamo almeno è successo questo a me quando io ho cominciato a riflettere su questo mi sono accorto che il conformismo è praticamente in tutto in tutto quanto in tutto quanto io sto da una parte piuttosto che da un'altra in tutto quanto io mi sbilancio più in una direzione piuttosto che in un'altra e se vado a vedere quella direzione che ho scelto guardo indietro da dove arriva la spinta arriva spesso da situazioni alle quali io mi sono conformato ma non ho potuto fare altrimenti quando avevo 5 anni 10 anni 12 13 15 18 e quindi formavo me stesso cioè la vita mi ha portato in una certa direzione del tutto inconsapevolmente e quindi mi sono conformato a certe compagnie a certi modi di fare far parte di una compagnia e non so eh, condividere un'esperienza di quelle che magari i genitori non vorrebbero mai che i figli facessero e quindi anche rischiare delle cose perché? perché fai parte del gruppo perché il gruppo al gruppo vuole questo piace questo se vuoi far parte di quel gruppo devi essere in quel modo un modo che magari non ti appartiene assolutamente però ti appartiene il desiderio di far parte di quel gruppo di persone e quindi ti conformi quell'esperienza poi ti porta ad altre forme di conformismo insomma è molto radicato dentro di noi Claudio non ci parla di una cosetta che si possa sciogliere così eh, facendo uno schiocco di dita e la risolviamo semplicemente eh, leggendo o ascoltando eh, le parole di claudio è un percorso rendersi conto di quanto siamo spinti ad andare in certe direzioni da storie che vengono da lontano nella nostra vita uh, ecco Forse per essere meno conformisti è sufficiente essere più consapevoli. Diciamo che possiamo essere, continuare ad essere i conformisti che siamo, almeno all'inizio, diventandone consapevoli. Ma diventare consapevoli di una cosa introduce inevitabilmente un cambiamento. prima ci sarà una scoperta, magari siccome esprimiamo sempre dei giudizi su di noi ci sarà anche un po' di, di dispiacere, non, non, non mi piace scoprirmi in questo modo, avrei pensato di essere in un altro, insomma un po' di eh, fastidio con se stessi e poi a poco a poco, smettendo di esprimere giudizi su di sé, ma capendo il meccanismo come funziona, a poco a poco probabilmente si introdurranno comportamenti diversi, un po' meno conformisti, no? per, per granellini. Mariella dice, può essere inteso anche nel senso che tu sei una persona emotivamente più fragile e ti fai sopraffare dall'altrui dominio? Comando. Eh, penserei di sì, anzi, tu sei una persona emotivamente più fragile, spesso le persone emotivamente più fragili sono anche quelle che eh, appunto hanno qualche strumento in meno, cioè hanno uno strumento potentissimo in più per stare dentro la vita, che è la sensibilità, di solito molto raffinata. Capaci di grande empatia, via dicendo, ma sono anche persone che per stare dentro la società devono un po' um, subire alcune cose, soggettarsi per riuscire a sopravvivere. Insomma, ce n'è un po' per tutti. Um, il maestro Claudio ha parlato di conformismo religioso relativo alla parola, all'insegnamento di Dio del tutto, certo, condivido pienamente. Ok, va bene, andiamo avanti. <coughs> Allora, la successione degli stati di coscienza, Claudio, a pagina 119. Non di rado la conoscenza di una verità porta l'uomo ad atteggiamenti errati nei confronti della propria esistenza. È classico l'esempio dei popoli orientali che pur conoscendo molte verità si pongono passivamente verso la vita badate che questo non accada anche a voi. Dice, fate attenzione a non lasciarvi trascinare passivamente. L'errore in cui potete incorrere può originarsi dalla naturale reazione ad un vostro precedente diverso modo di atteggiamento verso la vita, una differente valutazione che le vostre idee religiose vi davano di essa. <coughs> ecco qua, questa è una cosa che si vede ogni tanto, si sente raccontare, qualcuno l'ha vissuto, e cioè, eh, non so, mh, eh, cresco dentro eh, un'ortodossia, un una famiglia molto religiosa per un verso, no? adesso senza andare a, a cercare quale religione, quale sia e quale no, ma insomma si sentono raccontare molte... Eh, molte cose rispetto ad alcune religioni che sono molto rigide nei comportamenti che talune persone devono avere, eh, come siamo stati rigidi noi cattolici fino a pochissimo tempo fa, fino a 50 anni fa, il cattolicesimo era molto rigido, 200 anni prima, finì, le, le, ultime, le ultime persone che sono state messe sui roghi, si parla della fine del Settecento, per cui insomma, non è molto lontano da noi. Eh, e, e chi metteva le persone sui rughi era il Sant'Ufficio e quindi e qui chiudo perché si entra in un tema spinosissimo e quindi eh, diciamo che se uno entra vive in una famiglia dove è molto forte un'ortodossia, apprende a vivere quell'ortodossia, poi a un certo punto per n motivi eh, si distacca da questa ortodossia cosa fa? Fa si sposta sul versante esattamente opposto, cioè va a contrastare quella convinzione religiosa assunta, presa su di sé durante il suo percorso formativo in una famiglia e si schiera dalla parte opposta, cioè ha una vita di reazione a quella. Ecco, questo è un errore che può originarsi dalla naturale reazione a un vostro precedente diverso modo di atteggiamento nella vita, una differente valutazione che le vostre idee religiose vi davano di essa. Credere che la vita sia l'unica occasione che l'uomo ha per meritarsi un premio o un castigo senza fine, e qui purtroppo sto parlando proprio del cattolicesimo, tiene o perlomeno dovrebbe tenere desta l'attenzione dell'uomo verso problemi morali. Più di quanto non induca a fare la convinzione che l'uomo viva più volte, cioè abbia più occasioni. Qui lui dice, secondo quella che è la dottrina religiosa della maggioranza delle persone che stavano frequentando il cerchio in quell'epoca, e cioè eh, di religione cattolica, lì no, si dice che se tu ti comporti bene in questa vita, nella, quando, quando lascerai questa vita avrai un'altra vita in un'altra realtà che è il paradiso che è, eh, nel quale se ti sei comportato bene avrai un premio e, e questo non, non ha cioè comportarsi bene per meritarsi un premio non ha molto senso invece che comportarsi bene perché tu sei il bene perché l'hai maturato dentro di te lo esprimi come tua essenza Invece, dice Claudio, credere che la liberazione dell'uomo giunga a un dato punto delle incarnazioni umane equivale a credere che esista un tempo oggettivo che regoli la cadenza degli eventi e che questi non possono accadere se non è trascorso il tempo dovuto. Allora. Per chi non ha eh, seguito tutta la parte precedente, soprattutto di, di insegnamento del primo volume, questa frase può essere un po' oscura. Noi abbiamo visto lì come la successione evolutiva che riguarda ognuno di noi, cioè un essere che matura, matura la sua coscienza attraverso il vivere, l'esistenza, eh, questo percorso evolutivo... Eh, avviene in una condizione che è diversa da quella che noi sperimentiamo. Noi sperimentiamo il divenire, mentre i maestri ci parlano di non tempo, cioè di assenza del tempo così come lo conosciamo noi, ma una condizione temporale, non temporale, che viene definita eterno presente e che ha una successione oggettiva degli eventi. Capisco che questo possa essere un pochino oscuro, ma proseguendo lui dice la successione degli stati di coscienza non è una successione temporale come voi la intendete è una successione logica eppure essa è un'illusione ecco in queste sei righe che abbiamo letto adesso sta una sintesi proprio fortissima quasi inaccessibile per chi non, non ha un pochino già letto qualcosa del cerchio di firenze 77 Proprio dell'insegnamento cioè si dice noi adesso viviamo come esseri incarnati ci sperimentiamo come essere incarnati e questo è uno stato di coscienza quando voi sapete abbiamo già visto le persone trapassano cioè lasciano il corpo fisico accedono a sperimentare l'esistenza nella dimensione che i maestri hanno definito astrale quella immediatamente successiva a quella del piano fisico lì è un altro stato di coscienza, quando lasciano il corpo astrale e aprono i sensi del corpo mentale, quello è un altro stato di coscienza, ma questa successione degli stati di coscienza non ha una successione temporale, così come non ha una successione temporale un frammento di esistenza da uomo da questa mattina al primo pomeriggio di oggi per esempio è quello che è accaduto nelle ore successive della nostra esperienza ognuno di questi momenti è un diverso stato di coscienza e la loro successione a noi pare una successione regolarmente divenente secondo un tempo che scorre ma questa è l'illusione nella quale noi viviamo in realtà tutti questi stati di coscienza sono collegati tra di loro da una successione logica per cui questa successione logica vuole che se io inizio una diretta con voi poi arriverò alla conclusione della diretta con voi come se fosse scorso un tempo invece la successione logica delle stesse frasi che io dico o leggo che vuole che ci sia un inizio e una fine che viene da noi interpretato come un tempo che scorre dall'inizio alla fine della diretta. Spero di non essermi, di, di avervi complicato troppo le cose, però questo è quello che ci sta dicendo Claudio. Lo stato di coscienza che corrisponde alla, che corrisponde alla liberazione dell'uomo, non è regolato dal trascorrere del tempo, che è una illusione, ma è determinato dallo stato di coscienza immediatamente precedente nella successione logica, ovvero se io prima leggo una frase di Claudio e poi ne do la spiegazione, è questa successione logica che determina che gli eventi si mostrino in questo modo, non è che scorre un tempo e allora in questo tempo avvengono questi eventi. Questa è la lettura che noi ne facciamo perché viviamo questa illusione dello scorrere del tempo e del divenire. Vediamo un po' di cose che avete scritto voi. Allora, a causa del conformismo spesso non entriamo in contatto con la nostra vera natura, bisognerebbe educare noi stessi a vivere con maggiore libertà. Sì, ed è un lavoro molto delicato, molto delicato, con tanta pazienza per noi stessi e molta tolleranza per quello che siamo. Barbara Cometti, ciao cara. Mariella, conformarsi solo perché è più favorevole seguire il pensiero delle masse anziché avere ed esprimere un proprio pensiero che inevitabilmente potrebbe isolare diventa sinonimo di spersonalizzazione di mancanza di carattere di vuoto sostanziale sì sì quello che diceva claudio allora dice claudio così è di tutti gli stati di coscienza lo scopo delle vostre esperienze nel tempo è quello di promuovere il raggiungimento di uno stato di coscienza successivo all'attuale nella sequenza logica. Ciò avviene attraverso ad un processo che comprende tre momenti: porre attenzione, rendersi consapevoli e comprendere. Comprendere, qui sta per o assimilare. Quando si è assimilato, allora è diventata la nostra coscienza è maturata in quel punto. Se spontaneamente non ponete attenzione, non comprendete e non assimilate, penserà la vita con i suoi colpi a farvelo fare, perché questo è un passaggio inevitabile, va fatto. La coscienza si forma quando c'è la comprensione, quando c'è l'assimilazione, non quando si capisce solo con la mente, con la testa. Quello è utile, perché pongo attenzione, capisco comprendo, faccio mio. Questi passaggi sono indispensabili perché la coscienza maturi di grado in grado, di grano in grano, quasi inavvertitamente. Quando noi non lo facciamo eh, utilizzando quella qualità che abbiamo detto all'inizio della volontà che ci caratterizza in questo momento particolare del nostro percorso evolutivo, quando non lo facciamo attraverso lo strumento della volontà è la vita che ci mette in condizioni di sperimentare direttamente e frequentemente attraverso il dolore quelle cose che non abbiamo voluto potuto capire comprendere fare nostre in altro modo ma se non vi fosse questo correttivo naturale cioè i colpi della vita l'intero calendario astronomico potrebbe trascorrere e la vostra illuminazione non giungerebbe al contrario Indipendentemente dal trascorrere del tempo, cioè anche in questo momento, a questa forte provocazione di Claudio, se raggiungete la convinzione che la vostra vita non può né deve essere contenuta dal senso dell'io, quella struttura di cui vi parlavo prima, voi raggiungete la vostra liberazione perché essa non è un evento del futuro, è sempre un'occasione del presente perché il futuro in realtà da questo punto di vista da cui sta parlando di cui sta parlando adesso claudio futuro non esiste siamo costantemente nel presente e finalmente arriviamo a questa lezione che volevo che, che vorrei leggervi però prima fatemi vedere se c'è qualcos'altro no possiamo andare avanti allora la vera pienezza della vita pagina 120 di oltre l'illusione allora grazie nel processo del conoscere noi stessi può essere d'aiuto un terapista come ad esempio uno psicologo psicanalista o altra persona abituata a maneggiare i processi della psiche e poi silvano come possiamo chiamare il momento tra cui sentiamo claudio e quello di quanto sentiamo la tua spiegazione oddio questa domanda non l'ho capita tanto eh, eh, ti potrei allora rispondo brevemente a silvano dicendo che eh, quando ascoltate claudio siete a contatto con un maestro quando ascoltate la mia spiegazione ascoltatela poco e immergetevi dentro Claudio, mi sembra che sia molto più opportuno. E invece, dunque, mi fai una domanda un po' nel procedere può essere d'aiuto un terapista. Allora, guarda, il conosci te stesso come viene proposto da, da Claudio, che è il tema proprio centrale di tutte le comunicazioni di Claudio, cioè conoscere te, se stessi, è in realtà una modalità per conoscere una, una metodologia l'unica metodologia che forse è arrivata attraverso gli insegnamenti dei maestri del cerchio firenze 77 l'unico metodo da applicare che può anche fare a meno di una, un aiuto esteriore ma penserei a un professionista della psiche come, come tu dici più come a qualcuno che ti può accompagnare in questo viaggio se è uno che ha già fatto un po' di percorso per sé può in qualche modo aiutarti, favorire un po', ecco, ma non dobbiamo dare ad altri il potere di uh, trasformare qualche cosa dentro di noi. È qualcosa che dovremmo tenere ben stretto nelle nostre mani e che appartiene al, al nostro grado evolutivo. E quindi uh, possiamo utilizzare l'aiuto, la competenza di qualcuno che ha studiato la psiche per così facilitare un po' il compito, ma il compito poi lo dobbiamo fare noi. Allora, la vera pienezza della vita, per indicare una grande rapidità si usa l'espressione veloce come il pensiero, in vero specie quando l'uomo è in un particolare stato di tensione interiore, le sue facoltà mentali danno risponsi così rapidi che i relativi processi di analisi e di sintesi sfuggono alla sua stessa consapevolezza. Quando ci troviamo, ah ecco qui c'è, lui fa l'esempio, per esempio quando l'uomo fa una nuova conoscenza si dice che egli prova istintivamente simpatia o antipatia. Ebbene, Dietro a questo atteggiamento irrazionale, di simpatia o di antipatia, sta un processo essenzialmente logico. Nei comportamenti istintivi, cioè non determinati dalla volontà, l'uomo segue la sua vera natura e siccome questa è egoistica, vale per tutti, eh? siccome questa è egoistica, egli giudicherà il nuovo conosciuto simpatico solo se dall'esame che rapidamente farà risulterà per lui apportatore di un qualche interesse particolare. L'esame è un'analisi binaria in cui il sì e il no sono riferibili ai molteplici interessi dell'io personale ed egoistico. Tanto per fare un esempio, l'analisi è di questo tipo. La persona conosciuta è del sesso che mi interessa? La risposta è sì o no. Eh, se non ha attrattive sessuali cambia il tipo di quesito può essermi utile nei miei affari la risposta è ancora sì o no eh, anche, qua, anche se il quesito è posto in prospettiva e così via l'analisi continua è proprio il caso di dirlo veloce come il pensiero per concludersi con una sintesi dei dati emersi che si concretizza in un'attrazione o in un disinteresse e financo in una repulsione verso il nuovo conosciuto se l'analisi è così rapida da sfuggire alla consapevolezza ciò non vuol dire che di essa non sia possibile rendersi conto proprio questo significa conoscere se stessi impiegare al massimo la propria capacità di rendersi consapevoli della propria vita interiore essere tanto attenti ai movimenti del proprio intimo quanto lo si è ai fatti del mondo esteriore. Uh, allora, eh, questo è, è, è molto interessante, eh? perché noi questo lo facciamo continuamente, eh? qualsiasi persona incontriamo spariamo una quantità di sì no, sì, no, sì, no, sì, no, velocissimi, neanche ce ne rendiamo conto e improvvisamente sulla bocca ci sboccia un bel sorriso, così. Oppure eh, no, facciamo un passettino indietro, interiormente. Eh, per esempio i pregiudizi che abbiamo, tutta una struttura che si schiera davanti che ne so incontriamo una persona che ha un diverso colore della pelle un odore diverso che è vestito in un certo modo che è pieno di ferro intorno alle orecchie alla bocca o che ne so qualsiasi cosa che possa essere eh, considerato da alcuni eh, eh, in qualche modo non corrispondente non conforme conformismo di cui si parlava prima e la nostra valutazione è estremamente rapida ma dice Claudio una cosa molto interessante dice non è che siccome è così veloce che voi non ve ne rendete conto non potete accorgervi che lo state facendo quando ovviamente se è più veloce del pensiero non nel mentre che lo facciamo ma immediatamente dopo che abbiamo espresso la, abbiamo dato il voto alla, alla, allo sconosciuto alla persona appena conosciuta lì possiamo domandarci che operazione ho fatto perché sono giunta questa perché questa persona mi dà un senso di repulsa e mi fa fare un passo indietro oppure mi verrebbe da andargli incontro e di prenderlo sotto braccio così no? e lì e credo che sia interessante perché a poco a poco continuando a osservare noi stessi in questi processi a un certo punto si fa chiarezza in noi su che cosa si muove interiormente per giungere a esprimere quelle opinioni sugli altri bene eh, leggiamo ancora un pezzettino di questo poi dopo eh, ci salutiamo però fatemi leggere anche che cosa è stato scritto allora fatemi vedere che questo è andato un po avanti allora, ecco. allora. Uh, credo che Claudio ti stia aiutando a spiegare bene perché è chiarificante va bene, eh, grazie. Eh, Claudio è la coscienza mentre lei rappresenta un processo, <ride> va bene. Enrico, dove è? Quindi, Enrico, se mi permette di darle del tuo, vorrei solo dire che la risposta è la va bene, andiamo avanti. Allora, ascoltare la coscienza. E soprattutto non tradire il proprio sentire per uniformarsi al sentire della massa. Purtroppo l'ipocrisia oggi è dominante, è vero, ehm, c'è da capire. Vedete, c'è una cosa che c'è un insegnamento che hanno dato i maestri a un certo punto. Non mi ricordo con chi eh, in particolare, ma era molto chiaro. Era François, mi è venuto in mente. François disse una volta: quando c'è qualche cosa che vi colpisce fuori di voi. Nei comportamenti degli altri tenete presente che per riconoscere quel comportamento in un altro dovete per forza eh, averlo dentro di voi cioè se voi incontrate uno che parla cinese e capite il cinese vuol dire che lo sapete il cinese se noi incontriamo fuori di noi invidia ipocrisia ehm, egoismo in una qualche misura, almeno in quota minima, bisogna che ci siano un po' questi elementi. Siccome siamo esseri umani, cioè siamo esseri piccolini, imperfetti, tutti da fare ancora, che stanno appena appena prendendo l'ABC dell'esistenza nella vita, siccome noi siamo questi, abbiamo a vari livelli dentro di noi queste cose. Sapere di averle ci aiuta a guardare, per esempio, una persona ipocrita con. Minor giudizio di come faremo quando invece ci mettiamo sul piedistallo e diciamo io non, so, non lo sono e non lo sarò mai. Io um, utilizzerei questa chiave di, di, di consapevolezza per cercare di sentirmi meno diviso dagli altri. Vale per me soprattutto. Praticamente quello che viene oggigiorno nell'analisi di una persona conosciuta diventa egoisticamente positiva o negativa a seconda delle opportunità, delle aspettative. Ma sì, eh, ma è sempre avvenuto, cioè è normale. Noi ricordate sempre che siamo un io che eh, riveste qualche cosa che ha una dimensione più spirituale. Mettiamola così, sto molto molto semplificando, ma per, perché ci si possa capire. Questo io è una struttura che nasce per proteggere se stessa, per trovare il suo posto nella società, per circondarsi di cose che gli piacciono, per sentirsi gratificata anche quando si volge agli altri, fa del bene, li guarda con amorevolezza, ma comunque in qualche modo questo gratifica l'io perché si sente nel giusto, si sente di fare la cosa. Cioè questa struttura dell'io è molto sottile, articolata, ed è quella che ci serve per percorrere il, il cammino evolutivo che ci spetta in questa esistenza. Ciò che fa da contraltare all'io, ma che anche utilizza l'io in una certa misura, è la coscienza che è maturata fino a quel punto. Ma è maturata fino a quel punto, mentre noi di solito proprio l'io ci fa sperare di avere una coscienza un po' più matura e quindi ci fa immaginare di non avere dentro di noi alcuni aspetti che consideriamo, secondo le nostre categorie, le categorie dell'io, consideriamo negativi, non vogliamo averli noi e li guardiamo negli altri, li giudichiamo negli altri. Perciò teniamo sempre presente che quest'io è uno strumento un po' complicato, ma anche meraviglioso perché è quello che ci fa sperimentare la vita, che è ciò che noi dobbiamo fare con, per quello che siamo oggi. Spesso si giudica l'apparire delle persone e molte volte ci si sbaglia. Allora, perché molto spesso non riesco a lasciarmi andare ed attendere di capire meglio chi sta di fronte, quasi lo aspettasse al varco? Ma lo facciamo tutti, Francesca, lo facciamo tutti questi. Quando voi parlate con qualcuno, fate caso, nel mentre che sta parlando, state già formulando dentro la vostra testa, stiamo già formulando dentro la nostra testa la risposta che gli diremo. Se sto facendo una discussione, argomento già dentro di me ciò che può in qualche modo eh, obiettare rispetto a quello che viene detto. È normale questo, è il nostro funzionamento. Ciò che compete a noi oggi è diventarne consapevoli, accorgersi che facciamo questo. Più diventiamo abili ad accorgersi di questo, più diventiamo abili a farlo di meno. Mm. Uh. Credo che mi fermerò qui per oggi, perché questa lezione mi piacerebbe eh, leggerla, leggerla tutta e approfondirla eh, un po' meglio, perché è molto, io la trovo molto stimolante, Claudia. Lo molto stimolante. Va bene, allora, eh, dove siamo arrivati? Ecco, ci fermiamo dove siamo arrivati, che è il 1, 2, terzo capoverso di pagina 120. Riprenderemo da lì oppure riprenderemo ripartendo dall'inizio di questa lettura così bella e lo faremo. Uh, credo il primo venerdì di uh, marzo che dovrebbe corrispondere come data a quello di oggi oggi è il 4 probabilmente il 4 marzo di nuovo faremo questa nostra lettura uh, se sì se uh, avete qualcuno ha una domanda da porre adesso rispondo volentieri altrimenti Uh, concludiamo per questa sera questo, questo nostro incontro vediamo se c'è qualcuno che ha qualche cosa uh, aspettiamo un attimo no ok va bene allora eh, cari amici vi ringrazio molto di essere stati uh, con me questa sera con Claudio soprattutto <ride> questa sera e e ci vediamo fra circa un mese, un mese paro paro, perché eh, ci vediamo il, il venerdì 4 marzo. Un saluto a tutti e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto, eh? a presto cari, a presto.